e ehm, affrontiamo il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni siamo a pagina 82 del libro proseguendo sempre nel capitolo 14 al versetto 21 Gesù aggiunge che colui che ama me sarà amato dal padre mio e io lo amerò e renderò visibile o manifesto me stesso a lui cosa vogliamo dire in questo caso? che durante la divina liturgia che noi viviamo nella nostra vicenda umana, possiamo sperimentare concretamente un incontro tra il nostro finito e l'infinito che è Dio, tra il chronos e i kairos, proprio in una, in una eh, diciamo, dinamicità anabasica, non catabasica non dove l'infinito scende e si infila in un contenitore stretto come è il finito, come abbiamo sentito dire anche da, insomma, sicuramente persone molto importanti, ma è, diciamo, il processo contrario. Durante la Divina Liturgia ne facciamo esperienza al massimo livello in, questa, in questo movimento anabasico di... È sollevamento di ascensione di assunzione del finito all'infinito ecco e ci ritroviamo nella dimensione di dio e questo ci illumina volendo anche sul versetto 22 del capitolo 14 di Giovanni che stiamo considerando è un versetto abbastanza oscuro e di fatto non si trovano tanti commenti diciamo critici decisivi da questo punto di vista, pensiamo di poter offrire un piccolo contributo. Disse Giuda, non gli scariota, «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». Ecco, gli rispose Gesù, «Se uno mi ama, la mia, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora e presso di lui». Allora ci soffermiamo un attimo su questo versetto perché è utile mh, sottolineare due aspetti. Il primo è, mh, diciamo, guardando al versetto 21 dove viene già utilizzato il verbo enfanizzo, ripreso poi appunto nel versetto 22, e mh, contestualizzando appunto le circostanze e considerando che eh, si sta parlando del periodo seguente alla risurrezione di Gesù, quindi già nelle orne eterno, e ci pare plausibile che qui vi sia una manifestazione che concerne una dimensione ad intra, quindi tra eh, gli amici più intimi di Gesù, ancora prima di una dimensione di manifestazione ad extra. Cosa vogliamo dire? Probabilmente coloro che, eh, come Giuda, non l'Iscariota, stavano con il Signore in quel momento, si trovavano già nel Leone Eterno. E vedevano da quella prospettiva che in un tempo molto prossimo, molto vicino, in un futuro incipiente, il Signore Gesù si sarebbe poi manifestato eh, anche al mondo. Infatti c'è l'utilizzo di Meleis che attesta proprio questa... Diciamo, questa eh, vicinanza, esatto, di un futuro molto vicino, molto prossimo che si deve manifestare. E andando poi al versetto 23 Gesù appunto aggiunge che lui e il Padre verranno presso colui che ama il Signore e possiamo tradurre così io e il Padre soggetti sottintesi ci creeremo presso di lui una dimora, una sosta con l'utilizzo del verbo poieo, che sappiamo benissimo che rievoca l'azione creatrice di Dio, ex nihilo. E è un verbo che parla proprio di una creatività. Quindi, ecco, mi piacerebbe concludere la riflessione di oggi proprio su questo punto. Quando noi ci mettiamo disponibili e con tutto il cuore cerchiamo di amare il Padre e il Signore, e Gesù Cristo, arriverà il momento proprio in cui creeranno in noi un luogo di sosta che è anche un luogo di riposo per il Signore. Il cuore che si affida totalmente a lui e che lo ama completamente e con integrità diventa un luogo di sosta anche per il Signore che può fare di quel luogo di sosta anche la sua dimora. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro ancora buone ferie e buona estate e vi auguro proprio di poter essere così davanti al Signore. Per Lui un luogo di riposo, che il nostro cuore sia la sede dell'accoglienza della sua presenza. Vi saluto e vi ringrazio. Se vi fa piacere vi ricordo di iscrivervi al canale e di far girare i nostri video. Ciao!